ma che è a dio porco da quanto tempo non lo so sto fucile no, no. Borba è eliminato Bing Boss Bing Boss ha eliminato facendo ah. di cadere allora io, allora io ho messo una jump successo? sotto io ho messo una jump idea. sotto per Chris mm. Però niente, mi sa che adesso la oh, fantasia boh, è, è morta Tanti Ti butti giù dopo? Fai che non la testa Vabbè, tanto lo... No, ah ma è rimasto solo Gennaro. No, è burba È il burba, è il burba è <ride> lo stro <ride> No, no, no, no, no, lo Ora non più Vai Leo, spaccalo, bazzuccalo No! no, detto no. Solo no. Smembralo, smembralo, vai. è morto, è morto, vai che è morto Auto di vita, vai. auto di vita, auto di vita. Vai. No! Cazzo, no, non si fa, no! Le basi, no! <ride> quando ma ti cura non lo prenderò me coglioni <ride> puoi aprire il paraffaduto <ride> No, <ride> mi ha ucciso mentre mi curavo quando ah, io vabbè. lavoro il forno spento ah, ah, okay, è no, no, amato. Amato no è gordo no, è gordo no, sì qualcuno è stato cecchinato brutalmente sì ah ma oh, yeah. io Chechino. Chechino. Chechino. Leo, vai che lo distruggi come prima. Ha solo uno scildino. Vai a pieno Leo, Spamalo! Bravissimo. Io non ho ancora capito perché eri girato. no, no, no, no, non no, no, scuse. Tu non, no, devi, capire. Tu no, non so. devi capire, tu devi Sfetti solo morire. Ahmed, yeah, Ahmed, zio farco. Che mi ha cecchinato non non è entrato lui. Ah, sei tu, scusa Leo. Ahmed, penso sia facile capire cosa devi fare per non essere bloccato. Ma non ho fatto niente. Che aiuto? Ehi! Porca eva! Aiuto! Ciao. Beh. Basta! Aiuto! Ragazzi! No, oh, ho sbagliato arma! Eh, Vai vabbè. Ragazzi, aiuto! <ride> sei tu a me la cecchino mi vuoi fare? Sì, no, no, è per rompere il muro, mi fai per cecchinare. Sì, sì no. Fro, sentiamo. Aiuto! No. Dove vuoi? Dove c'è la torre bianca? Cioè, hai le a che se tu stai a la jump? <ride> no, dai, non so Eh. Ho una proposta da fare Adesso okay. appena inizia la partita Tutti contro la Pantegana <ride> Sì Pantegana dove sei? Ho visto la Panti Dov'è? Pingala, pingala No no no no Pingala Stavo sparando alla Panti dai Quanto godo Ahmed. Ahmed Ci godo tantissimo Ok dopo prendo il controllo Foto Un orgasmo Eh? Dopo prendo il controllo ma fa questa cazzo smile, che yeah. guai, io ci godo comunque Chi, Ok, cadi, cadi, cadi Muori Oh! Uh. <ride> Sei morto Sei morto, scusate no. È che lì, eh? E che lì, eh? Bom Bombe che no. mm. Buono. Oh, ma è, ah, non è lì partono certi che alzo le mani. Parecchino. La gentilezza vorrà ricompensare. Oh, oh del... ma porca la tua sorella, eeeh, ga ga ga ga ga ga lady, ga ga ga ga mori, mori, mori, Ehi Ehi, ga ga ga ga muori, ga ga ga ga Uh, 100, sì, eh... 100... Si mette vai via! Vattene! Vai via! Quarto d'ora che ti blocco. sparo! Boh, ma hai detto, hai detto da me che lo blocchi, gli altri due non l'hai detto, ne no, ha Gennaro... Ok, va bene, lasciamo starlo, non meno. Io non l'ho visto! <ride> Come non l'hai visto? Io non l'ho visto! No, va, un no disapretto! Lo no ha solo sentito! <ride> no! Amed? Okay. No, adesso ti blocco Ok, starmincia del cazzo, ok?